benvenuti a tutti in questo tutorial su il movimento, movimento semplice, movimento su un percorso. L'esempio l'ho prestato a Michael Fricano 2, uno dei primi guru di GoSpaces, ha fatto un bellissimo Go Spaces molto semplice. Allora, qui osserviamo solo il percorso, il percorso, questo che ho appena selezionato, il tondo intorno, al Marte Michael l'ha preso dalla libreria nei speciali selezionando la terza e mettendolo all'interno del Go Spaces questa è la prima, poi ne abbiamo anche altre due possibilità il percorso si può ridimensionare con lo zoom e voi vedete che ci sono dei puntini puntini servono per allegare gli oggetti, in questo caso è stato allegato la Perseverance, adesso anche vedete qui allega, e adesso lo metto qui, ok, poi dopo volendo si potrebbe anche spostare un pochino ma in questo senso qui è stato fatto più o meno questa Cosa. vogliamo se adesso lui copre anche la scritta io potrei fare una seconda cosa stacca vado su il percorso eccolo qua qui dovevo allegarlo allora allega e qui che va allegato così non copre il titolo e quindi questo è uno e adesso andiamo un attimino a vedere in riproduzione è stato programmato che quando selezioni questo la perseverance fa un giro intorno a Marte, e dopo un giro si ferma, ok? Quindi, adesso che abbiamo visto questo, noi andiamo in una nuova positiva, diapositiva, una slide, scena, se meglio. E qui ho già creato due percorsi. Sono entrambi colorati, però adesso andiamo a vedere cosa succede. In uno vediamo il percorso e nell'altro non la vediamo. Perché? Se io seleziono il percorso, attenzione, e apro l'editor, Vado su percorso e vedo che sui parametri io posso decidere di mostrarlo in modalità di riproduzione o no. Michael avevo deselezionato, anzi, in default è deselezionato. Posso decidere la larghezza del mio percorso e posso decidere che tipo di forma dovrebbe avere curvato gli angoli Ok. e posso decidere la direzione, vedete che abbiamo delle frecce, adesso dovrei farlo un pochino più grande, aspetta, il percorso è già un po' meno largo così si vede un po' meglio, vedete qui abbiamo le frecce della direzione, allora torno un secondo, a riproduci vedete sempre che la mia macchina va in modo che non si vede, e l'astronauto cammina in modo visibile. Creiamo una nuova scena, siamo partiti qui, adesso mi distanzio un po' perché non, ha, non è importante in questo momento il cubo, ma questa era la scena di partenza. Allora andiamo in a creare un percorso dall'inizio. Prendiamo dalla libreria, da speciali, il percorso tondo. Andiamo a selezionare un personaggio. In questo caso prendiamo l'astronauta. Ok. Per prima io vado anche a selezionare l'animazione e faccio che lei cammina. Low gravity, questo è carino perché non tutti i personaggi hanno questo ma qui ci sta quindi anche conoscere le proprietà e possibilità di animazione nel nostro oggetto è una cosa bella e necessaria. Adesso io ho il mio percorso lo vado a cambiare nome percorso 4 e il controllo si è abilitato in coding e lo è adesso il mio astronaut woman numero 1 e non è abilitato e quindi lo devo abilitare due clic allega lo metto sul percorso poi vi ho detto che un clic Due. Attenzione, abbiamo due funzioni per poter modificare qui i parametri quindi anche la larghezza, curve, eccetera, e questo lo chiudo adesso, ma possiamo anche modificare il nostro percorso, che significa che io adesso posso leggermente alzare alcuni di questi, oppure anche muovere diciamo avanti indietro eccetera quindi ecco anche questo è una cosa importante da sapere che noi possiamo completamente decidere come il nostro percorso dovrebbe essere questo è utile se devi far camminare qualcuno su una scala intorno a una casa, all'interno di una casa, una galleria eccetera ok, non ho ancora finito perché adesso devo abilitare Blocks. quando clicchi su riproduci muovi la donna in realtà è numero 1 si sì, percorso 4 e devo dire anche i secondi allora io so già che per questo tipo di percorso 5 secondi sono eh, molto pochi metto 10 qui mh, normalmente si individua il tempo più o meno facendo delle simulazioni o sapendo anche conoscendo i metri del percorso andiamo avanti ok ecco fino a qui diciamo le prime istruzioni sul percorso quindi libreria camera scelto del percorso abilitazione al coding allegare l'elemento al percorso e poi si va in go e si prende diciamo un, un blocco blu con muovi sul percorso e si decide il tempo. Grazie della vostra attenzione.